1, 2, 3, 4, saluta, 5, 6, 7, e chi è che manca? Eh, eh, Raffaella, io, Raffaella, metto in giro qualcosa? 1,8, 8? <ride> <ride> Facci vedere come si tuffa un vero cestino nazionale. Dai dai dai dai! dai. Attenzione adesso il sasso l'abbiamo fatto uscire dal park. Oh ho fatto gli scommetti quando mi tuffo io metti il caso della doccia. Otto coglioni al mare. Wow, well, shoty thought that thing. È un angrossissimo? No, è no, no, no, no. like uh. hey, I love it dog skin brown skin caramel. You know I had to bring it to the her. Like she care herself when she keep on turning head cause when she that thing. She la mattina di mare ci ha distrutto ragazzi Siamo venuti a fare il check in Nelle nostre mansion yeah. Benvenuta nella mia casa Vieni con me Questa bellissima sala letti Che è pure il salotto Che è pure la cucina Questa cucina è fantastica yeah, yeah, La vuoi chiudere Dov'è il bagno? Fammelo vedere Ciao è chiuso il bagno cui... amici! Allora qua abbiamo della Sapete, la giaiaia. Sapete la cosa più bella di questa camera? Correte con me! Ecco la giaiaia! Ecco la giaiaia! Ecco la giaiaia! Ecco oh, oh Oh, oh, giaiaia! Buongiorno why Adesso ci diamo un attimo, ci prepariamo e andiamo al park segreto che avete già visto nei miei video d'estate A sto giro i ragazzi l'hanno modificato parecchio, siamo tutti curiosi ma soprattutto C'è qualcuno qui che ha dichiarato linee importanti dentro il park prima di venire prima di vederlo Le aspettative sono molto molto alte ragazzi. Cioè ma vi siete resi conto che da quando sono iniziato a venire io in questo park? La cosia... No a parte gli scherzi i ragazzi di ogni anno si sbattono proprio per il cercare il di cambiare e variare il, il park Il park Il park Infatti. Adesso è veramente completissimo Loro possono essere l'esempio Se avete un terreno vostro E volete costruirvi dei salti Con relativamente poche risorse economiche Potete costruirvi un park Completo, qualsiasi cosa Fino a poco tempo fa era tutto Spesa zero, ci siamo sbattuti A magari un cantiere Molte. che non usava più le cose Un amico che magari Gli avanzavano dei tubi innocenti come questi Beh, I materassi, un mio amico aveva l'hotel Con le loro risorse e le loro conoscenze Sono riusciti a crearsi un parco chiaramente bisogna essere anche bravi a trovare queste risorse non è che se non spendete vuol dire che è facile è ancora più difficile trovare i materiali insomma tutto quello che vi serve per creare il parco e non spendere Signora Alessio rapido tour di tutto il parco delle strutture che ci sono in parco adesso abbiamo tre linee c'è cioè la linea dell'airbag abbiamo la linea della resi okay. e la linea in terra completa composta da un primo salto in terra un secondo salto con l'ending in terra e il boner una parabolica e, e poi no, la feature nuova feature una whale tail no aspetta aspetta non è una whale tail è la prima whale tail che vedo in un bike park italiano anche se privato comunque è la prima whale tail vera e propria da dirt trickabile in un bike park italiano anche al mottolino l'avete vista c'è una piccola onda ma è un po diverso quel tipo di onda rispetto a questo qua si può proprio trickare se possiamo dire quanto è stato speso in totale per creare il park. tanto tempo soldi, soldi per la soldi. gente che vuole 4.000 Beh, secondo me rimaniamo sotto i 4.000 comunque. mi fa capire ragazzi che in realtà vabbè, chiaramente bisogna possedere un terreno per poter costruire questa cosa però con poco con pochi soldi e soprattutto magari uno non ha la disponibilità di 4000 euro subito quindi inizia a fare qualche lavoro come hanno fatto loro i primi anni dove si sono un po' arrangiati con quello che avevano Ha messo via i soldi hanno fatto colletta e si sono comprati anche un airbag è in vendita 7000 euro è in vendita, <ride> è in vendita facciamo anche le creste <ride> per farvi capire la differenza grossa da un park tipo il Monza Pizza è che è un park dove girano chiaramente un sacco di persone ed è pubblico le strutture devono avere uno standard un po' più alto e quindi si spende notevolmente di più. Per farvi capire, un airbag del genere si può comprare tranquillamente in Cina e quindi il prezzo è notevolmente ribassato. L'airbag che abbiamo noi al bike par già solo. L'airbag costa 22.000 euro proprio perché è prodotto in Europa e ha la certificazione CE. Stessa cosa per tutte le altre strutture, noi abbiamo bisogno di fare sempre certificazione, aver tutto a regola d'arte. E di conseguenza lì partono soldi, soldi, soldi a palate, ragazzi. Ma well, a me non me ne frega niente di tutto il resto l'unica cosa che mi importa qua è la wailtel che mi, mi ispirava veramente un sacco da quando me l'avete mandata nelle foto ah, ma che bel par hanno qua adesso bello bella la linea yeah. è divertente yeah. Pull up you people, my niggas sì. consider it's pivot or trapped through the app, make a clapin' or capping she sì. tapping his ass. I think that you know they be catching it. Standing sì. six sì. feet of casting a shadow. Well, niggas they talk like they bad is they know that we got it, they talk up from next i make the way so tsunami. I dare you paddle it's the trunks they be rattling. No top tier to keep my thoughts clear. See the optimism. I'm on my shot, call a big boss Shit. I never know the time, I'm never clocking it. Well I'm I'm like Denzel. I've been a men on five bit. Well, proudly, I'm a real Coppiamo la session con un 3-6 boretico Alla prima. Oh. No, no, Va bene, l'alboretata per iniziare la session ci sta sempre. Dai, Albi, chiudi la porta a casa sto tre. Nel luogo in per la prima volta. Esatto, è il luogo magico, Albi. Brava, brava, brava. Oh, yeah. Vedi, l'aveva anticipato, l'aveva sbagliato, ma il luogo magico ha fatto sì che lo portasse a casa. Dai, sarà Whippart. Vieni Io devo fare, non mi ricordo neanche più. No, sei giù, Eh, ma il primo giro, no. No, Aspetta. magari era un pensiero. Tu downside io I bought I I bar. Se mi entra tu lo fai eh. <ride> <ride> deve farlo, deve farlo. Adesso lo voglio vedere qui. Dai Tanso. This <ride> oh! <ride> è my la prima. E mai stato così facile fare una sfida praticamente. Prima, prima, tutte, due, il tre, perfetto. La bar whip, qua, ragazzi, è difficile perché è stato piccolo. Spingiamo un casco, se no lo perdo. Sacchettone Io non lo chiamo bag È un sacchettone questo Un sacchettone con un Oppo Casual Com'è che fa Oppo Casual? Ma eh, quindi questo Oppo Casual Era probabile sul bag o no? Per come l'hai fatto lì? Sì, sì. Per come poi lo faccio sul bag lane? No come si dice in yeah. Allora ragazzi vi racconto Una cosa Con la brutta persona da dietro Ha appena fatto tutta la linea Ma il bastardo è partito proprio senza dire non niente perché c'è il cagotto Perché dopo sa che noi siamo lì che lo guardiamo Gli viene l'ansietta Quindi a partire senza di niente l'ha fatta tutta Adesso vieni a farci avvenire nel video Allora, eh, cosa ci fai vedere? Double flip sul primo, tre sei sul bone Allora faccio 3 wee bar sul primo Dai dai dai L'hai fatta meglio senza pressure Però abbiamo filmata Però è andata la filmata Quindi cos'è? la tua run adesso è? Ah ok ok fai 3-6 sul primo E 3 dallo step down 3 whip. Ah, Attenzione attenzione L'ho casato e quindi atto detto che fa 3 whip sul primo Dai sasso 3 whip Eccolo Nooo oh, oh. Eccolo no. Eh la secca! La terra è dura, non no, è la posta? Vivo è vivo! No, com'è la terra? È dura rispetto al mulce! Oddio. Ma comunque eri giusto Sei tu che sei stato un po' molle nell'atterraggio eh Sembra il casco di Nicoli dopo che ha cartellato dallo step down Sai che <ride> era più uguale Dichiara Voglio fare la linea Quindi primo e secondo per adesso Quindi adesso prima ti fai altri due o tre salti belli dritti belli composti sul back landing E poi fa Deciso eh Adesso è tutto tu, tu, tu Non si aspetta tanto Devi andare proprio marte martellando a fare queste cose Mi okay, è troppo pedalato ma ah, sì, ma veramente cioè, è, è più easy di quel salto lì. Eh. Solo che c'è la terra. Tu pensa se non avevi il back line, devi saltare sulla terra. Ai miei tempi, saltare solo sulla terra. Sono <ride> ai miei tempi. Dai, dai, dai, dai, dai, deciso. Sei. Sì. Ah, corto. Dai, che tuo, dai, che tuo, dai, che tuo. Dai che tuo. Sì. Eccolo. Guarda qua. Guarda lei. Tu sai che domani... Domani è il giorno. Quello è il tuo obiettivo. l'offerta da Foodspring, valigie, cesta, c'è la stanza, Hyundai. Hyundai. spesina, scusa, scusa, scusa, che lavoro fai per permetterti quest'auto? Io e eh, cripto benzina dai, direzione laghetti, laghetti <ride> Lo stomaco qua! <ride> Altro trasferimento, ultima sofferenza! Bike Park! Oggi un solo obiettivo eh! sta tremando ragazzino dai quando io faccio te li guarda che sono così eh non c'è differenza tra me e te il problema principale del cestino è che chiaramente essendo molto leggero fa fatica a prendere velocità chiaramente come tutti noi deve pedalare appunto avendo poco peso fa ancora più fatica a prendere velocità facciamolo incazzato eh facciamolo incazzato tutto con... incazzato ah. intanto la linea è andata via dai si rifà eh posto tutto tutto tutto tutto buono buono così va giro. bene il bambino è contento i che li abbiamo fatti figure schienate An che? Secche del sasso a volontà sto giro Noi adesso abbiamo 3 ore di macchina per tornare a Monza Che due coglioni L'estate però non è finita quindi godo per una volta Ci vediamo al prossimo video Bella